emigrazione. Ricordo tanto tempo fa mio papà era in cerca di una donna e insieme a un amico sono partiti in macchina e arrivati in Serbia. Lì ha cercato la donna, la cercava, ha trovato alcune no e alla fine ha trovato una donna, ha cominciato una relazione e voleva sposarla, ma non sapeva come fare, mia mamma era in dubbio se partire in Svizzera, a sposarsi oppure rimanere in Serbia ci ha pensato e alla fine ha provato a cambiare vita, si è sposata ed è venuta in Svizzera.